Buonasera, sono Laura Antichi e volevo presentarvi una linea del tempo molto semplice da realizzare e molto dinamica in realtà aumentata che è Read Write Think. Allora scrivete nella casella di ricerca Read Write Think e eh, poi eh, cliccate su Timeline. Questa è la via più semplice per arrivare subito all'applicazione eh, all dentro il sito. Quindi sono in uh, Student Interactive, Timeline, Get Started e mi si apre l'applicazione Timeline. Mi eh, chiede come voglio organizzare eh, questa eh, timeline, se per data, e mi fa l'esempio, quindi per eh, cronologia, per time, tempo della giornata, i momenti diversi della giornata, o per events. Ok, mi chiede di mettere il mio nome. Okay, Il titolo del progetto scriverò Aristotele, vita e eh, clicco su start. Molto semplicemente clicco in un punto di questa timeline e eh, nella, finestra, nella finestra che mi si apre, nel label, metterò la prima data. 384 avanti Cristo darò una short description e quindi eh, Aristotele va bene ben Aristotele nasce a Stagira E, ehm, potrei mettere una full description che appare quindi nella, eh, soltanto nella, ehm, nella print out della, eh, di questa linea del tempo. E eh, posso aggiungere choose an image andando sul mio computer dove ho. Eh, preso l'immagine di Aristotele con eh, Platone eh, ho preso questa immagine che è, Royalty, che è sì, di pubblico dominio ecco la rimpicciolisco magari ok quindi ho aggiunto la mia immagine e do l'ok okay a questa prima informazione nella, sulla linea del tempo posso spostare la prima casella so, so, eh, sopra oppure sotto la posiziono, visto che è la prima sopra. Poi mi eh, posiziono su un altro punto della linea del tempo e eh, scrivo la seconda data, che è il eh, 367, sempre avanti Cristo e eh, do la short description entra nell'Accademia Platonica Potrei anche qui aggiungere un'immagine, adesso per semplicità do l'ok ok. e la posizione è qui sotto. Facciamo un'altra data e um, ne... mettiamo qui, ci posizioniamo qui, e nel label scriverò il 342... No, te, facciamo il eh, primo asso, quindi 347, 347 avanti. Cristo, Cristo, è short eh, description, è ne, è fonda una scuola ad asso. fonda ad Asso, Sposa Pizia, vediamoci anche Sposa Pizia, ok, e do, potrei scegliere di nuovo l'immagine, do l'ok, okay. metto sopra, Ora a questo punto potrei eh, eh, pensare di eh, continuare questa mappa più tardi, allora mh, vado in Save, qui e me lo salverà nel formato RWT eh, e, mh, e, e poi la potrò aprire successivamente per ultimarla. Quindi faccio Save save vedete che me la eh, quindi salva in quel me la può salvare in quel formato Mettiamolo. ci salva ok oppure potrei decidere una volta che ho completato la mia eh, linea del tempo finish e eh, eh, potrei quindi salvarla come mh, copia oppure eh, salvarla in maniera finale o eh, mandarla come per mail come, eh, quindi linea del tempo finale e uh, print uh, final quindi anche le, è interessante la possibilità di uh, stampare questa timeline come vedete che porta il marchio Comunque di read the right thing eh, eh, in eh, questo formato. Ecco, è tutto, buonasera.